Ciao, probabilmente sei capitato su questo video perché soffri di mal di schiena al mattino appena ti alzi dal letto, oppure in seguito a sedute prolungate come quando sei seduto per troppo tempo in auto, oppure dietro alla tua scrivania nel tuo ufficio. Addirittura non riesci a praticare più il tuo sport preferito con la stessa energia e intensità di qualche anno fa. Sei sempre alla ricerca di strategie per migliorare la condizione della tua schiena. Anzi, questa ricerca interminabile va avanti da troppo tempo ormai. Nuoto, tecar, stretching, pilates, massaggi, sono solo alcune delle soluzioni che ti sono state consigliate dai vari medici, fisioterapisti e personal trainer consultati finora. Ma nonostante tutto l'impegno che ci metti, noti che c'è qualcosa ancora che non va e come se non bastasse entrano in gioco amici, parenti, colleghi che alla prima occasione si trasformano in dottor house e ti fanno delle raccomandazioni ovvie come cambia il materasso, eh, non prendere freddo per le donne non mettere le scarpe con i tacchi addirittura qualcuno ti ha consigliato di fermarti completamente con lo sport se ti riconosci nelle cose appena dette Prenditi due minuti e ascolta cosa ho da dirti. Mi chiamo Agostino Incarnato e sono un fisioterapista specializzato in terapia osteopatica, in posturologia e sono esperto del recupero dei muscoli antigravitari ma soprattutto sono anni che aiuto le persone che hanno capito l'importanza dell'esercizio fisico per risolvere i propri fastidi, invece che utilizzare tonnellate e tonnellate di farmaci che possono provocare innumerevoli effetti collaterali. Grazie alla mia esperienza sul trattamento delle patologie della colonna vertebrale posso dirti con certezza che le cose appena citate assomigliano più a dei luoghi comuni che a delle vere soluzioni proprio per questo ho individuato tre errori che vengono commessi sistematicamente e non permettono alle persone come te di riconquistare uno stato di benessere desiderato nonostante l'impegno continuo che ci mettono per raggiungere l'obiettivo. Se vuoi scoprire anche tu i tre errori micidiali che stanno flagellando la tua schiena a tua insaputa scarica ora i tre video gratuiti, inserisci la tua email nel box qui in basso e riconquista il benessere che meriti. Un saluto da Agostino Incarnato.